Buongiorno Andrea, smettila di mandare messaggi d'amore ai tuoi fan che ti chiedono che scarpe utilizzare in gara, in allenamento, per il lungo, per il progressivo, anche perché comunque tutti i video sono sul canale, quindi se uno volesse veramente eh, capire che scarpe utilizzare potrebbe anche guardarsi i video. Eh, ma tanto lo stiamo dicendo adesso e credo che tra Due minuti, due, due minuti dopo che abbiamo detto questa cosa ci arriveranno messaggi, eh, messaggi eh, mi arrivano Whatsapp, eh, Instagram, Facebook, mail addirittura, cioè è allucinante. Ma, Anche Strava e Twitter adesso, eh, questo, sì. questo è nuovo. No, più che davvero, io dico, se è una cosa che non abbiamo detto mi fa piacere rispondere, anzi potremmo fare un video, ma mannaggia, tutto il resto l'abbiamo letto, quindi eh, più che altro davvero diventa una perdita di tempo allucinante per noi che se fai che ti arrivano 30-40 messaggi al giorno perché ormai è quello l'andazzo e non, non finisci mai più, più che altro mi arrivano mentre sto montando dei video, quindi comunque è un... rischiamo di non fare un buon servizio per chi ci, eh, ci ascolta. Andrea, ascolta, abbiamo un altro eh, pacco, in questo caso sempre fornito da Don Kenya Run, di una scarpa che secondo me dovrebbe essere adidas, anche se tu sei vestito con Mitsuno, io sono vestito con adidas, quindi te la tiro e tu come al solito mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e poi mi devi raccontare quali sono le principali caratteristiche. Vediamo. Questa sì. lo so qual è perché abbiamo già fatto l'altra e adesso rimane questa. Dovremmo vedere altre due Adidas che potresti lanciare il sondaggio, se ce lo scrivete qua sotto nei commenti potremmo provarle. Ale nel frattempo io ti lancio la scarpa. Tanto no, dovremmo. No, lanciala bene perché già se parti così va a finire di là, io te lo dico. Eh. Dovremmo fare <ride> la recensione completa della Dios 6 prima o poi, eh. Prima o poi. Prima o poi, va bene. Vai. Oh. Erano di vetro, Max. Devo fare la cosa, la fantomima che non le guardo? le posso guardare? No, no, le puoi guardare, le puoi guardare. Allora, credo che intanto siano dei colori super zarri. Ti dirò, Nike, gli ultimi colori che aveva fatto erano abbastanza spettili, le Infinity Run, Forse avevano fatto quel modello da donna e da uomo uguale, quello lì bianco-rosa shocking, che non era male. Ma io ti posso dire, Andrea, che a Dubai, al, allo store della Nike, le ho viste le Infinity. le Invincible, non le Infinity, di tutti i colori possibili e immaginabili. Ma fondamentalmente le Invincible l'ho fatto quel nero e oro che era bello tamarro, che mi piaceva tanto. Allora, queste sono le Solar Glide 5. Anche loro pesucchiano eh Quanto Siamo... pesano secondo te? Siamo sui 280 secondo me 300 Ma Secondo me sì Secondo me è 280 no? Eh sì sì ci sta, ci sta Tiramene una perché così almeno... <ride> Se te la tira in testa e ti fa male vuol dire che sopra i 280 Devo dirti la verità, dovevamo scegliere delle adidas da, da recensire e mi sono fatto attrarre da questo mezzo supportino LP 2.0 mi pare che si chiami, sull'avampiede, sull sulla, sul tallone l sì, 2.0, dovrebbe essere una roba del genere. Di primo acchitto ho notato due cose. La prima è che non c'è solamente boost, la seconda è che secondo me è cambiato un pochino il boost. Mi sembra un pochino più pesante del solito e sicuramente più morbido. Ed ero quindi molto curioso di provarle come scarpe. Che era una cosa, peraltro, che avevamo già notato con le Ultra Boost 21. Non abbiamo ancora preso le 22 perché, boh, non lo so, probabilmente è una scelta legata alle direzioni che Adidas sta prendendo sul mercato. No dai, non parlo di prezzi perché se no dopo mi, eh, mi redarguisci. Ma sono diminuiti subito i prezzi di quella scarpa perché comunque il listino ovviamente non è poi il prezzo a cui la scarpa viene venduta normalmente. Sì, in effetti vabbè, non lo dico del prezzo, però lo sappiamo più o meno tutti. Va bene, ascolta, provatela un secondo e dimmi cosa ne pensi eh secondo te è stesso numero rispetto agli altri modelli Adidas che hai provato allora tra l'altro Andrea Adidas ha la caratteristica che non usa i mezzi numeri ma i terzi quindi alla fine se dovessi consigliare un po' di stamatore che numero consiglieresti? sì questa qua è 43 un terzo ma lo dicevo sempre in ogni video eh, assolutamente dobbiamo guardare l'americana o i centimetri in questo caso è sempre un 27 cm e mezzo e 9,5 us quindi diciamo che l'EUR è diversa dal solito dalle altre marche però dopo l'americana e i centimetri rispecchiano i numeri soliti e quindi anche su questa direi stesso numero mio solito. Dal tuo punto di vista la calzata com'è? Abbastanza ampia nell'avampiede oppure più stretta? Lei la trovo come spesso accade nelle, nelle Adidas, più, più filante e più precisa rispetto a, alla distar che abbiamo provato. Va bene, ascolta, io ti consiglio come al solito, fermiamoci due minuti. Facciamo un brainstorming, così si dice, e poi una corsettina e dopo ti pongo le consuete tre domande. Dai, perfetto, a tra pochissimo. Andrea io direi che comunque questa scarpa è abbastanza innovativa pur essendo comunque una scarpa tradizionale. Mi sembrano cambiate molto, ai tempi erano tanto boost, adesso hanno inserito questa parte di intersuola un pochino più dura, un pochino più stabile e questi due, due inserti che ci ho detto che mi, mi intrigavano molto è da capire se danno più sostegno o anche un pochino più di reattività. Nella parte posteriore del tallone forse una delle cose che abbiamo notato è la, la parte intermedia è abbastanza morbida e poi però invece la, comunque la conchiglia è molto stabile, Cosa, come l'hai vista? Allora intanto guarda la conchiglia. Allora la conchiglia è solamente nei due lati e questi due centimetri qua dietro invece non c'è la conchiglia. Credo che sia un fatto per non, non rompere troppo le scatole al tenere d'Achille. Eh, la scelta diciamo che aveva fatto Nike di fare eh, come si può dire la zona dietro è un po' curva in questo caso lasciano vuota quella parte la fortuna è che non ho il tenere da chilo infiammato per valutare se, se mi può dare o meno cioè mi può dare più o meno sollievo bisogna capire instabilità ma mi sembrano super stabili perché la conchiglia è davvero dura quindi credo che, che porti stabilità e non, non rompa troppo le scatole invece come hai visto la tomaia che mi sembra comunque molto resistente molto ben strutturata eh, però che sensazione hai avuto quando l'hai provata? La tua è carina, ho paura, cioè carina, nel senso fa il suo, è filante, molto più precisa rispetto ad altre, alla, alla Distar che abbiamo provato prima, sicuramente è più, più pesante rispetto ad altre scarpe, ma eh, è una scarpa da lento, quindi ci sta che sia così bella precisa e che, cioè, che non si rompa velocemente. Invece Andrea a livello di lacci sembra che la linguetta si muova abbastanza come, come l'hai vista e secondo te avrai problemi durante le corse nel, nel, nel caso che le scarpe si dovessero slacciare? Eh allora diciamo che le stringhe mi fanno abbastanza paura che sono le, le solite che, che scivolano un pochino, boh vediamo adesso tanto le proviamo per i soliti 200 km e si vede subito alla fine quando fai le prime due uscite si slanciano due o tre volte dopo ci fai il, il triplo nodo e non si slacciano più poi io allaccio le scarpe in una maniera un po' strana e quindi forse si slacciano anche un pochino più velocemente invece credo che a livello di battistrada eh, abbia un grip particolarmente efficace ma al tempo stesso secondo me eh, per il comportamento in corsa dipende un po' dal, dal tuo appoggio Hai visto però che hanno fatto eh, questa queste zone qua di appoggio di una gomma di un colore diverso sicuramente non so se dopo sarà anche più, più resistente però ci sta eh, cioè se avessero fatto questo era una genialata perché in effetti sono le zone di maggior usura sono le zone di maggior usura quindi se dovesse tenere così sarebbe top ma no dai mi sembra che la suola sia zigrinata il giusto ho solamente paura se dovessero arrivare dei, dei sassolini un pochino più rompipalle qua a punta se non mi dà problemi sul, sul piede ma immagino di no, anche perché forse questa zona qua che è un po' più scoperta poi c'è la piastrina, piastrina di plastica che dovrebbe proteggere, quindi non credo. A livello di stabilità secondo me è pensata davvero per podisti pesucchiano e che quindi potrebbero un po' cedere verso l'interno, cosa ne dici? Sicuramente ha tanta stabilità e però, boh, non lo so, ti dico secondo me potrebbe essere anche una scarpa relativamente veloce una scarpa che fa un po' il verso in, in velocità le rider però bisogna provarle, non lo so. cioè mi, da, mi danno l'idea che possano essere un po' veloci eh, le, avevo anche a po le avevamo prese apposta anche per, uh, per vedere se era vera questa cosa, io avevo il mezzo dubbio e vediamo se ce lo toglie direi tra qualche settimana, eh, più che altro dipende dal tempo che abbiamo a disposizione farei, faremo sicuramente i chilometri necessari per fare la recensione non so se avremo il tempo di farla rapidamente comunque secondo me questa scarpa potrebbe essere e questa è la mia sintesi una scarpa adatta a tutti i podisti amatori che pesano sopra i 75 kg e che vogliono però comunque spingere a anche negli allenamenti, ma no, senza esagerare. Sono un po' in dubbio sui 75 kg. E devo, io sono sotto i 75 kg e adesso le provo e ti dico come vanno, poi mi dirai anche te, e ci rivediamo e vediamo la prossima volta se, se siamo di quell'idea o abbiamo cambiato. Sai che io ve la prediligo un pochino più morbida, un po' più pesante per fare lenti, quindi, buono, non lo so, potrebbe, potrebbe agradarmi. Per te qualunque scarpa va bene, anche per me, in effetti, le, ne testiamo tantissime. Però credo che l'essenza sia per la value proposition di questa scarpa sia per chi pesa più di 75 kg. Grazie Andrea, stay strong, keep running ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!